adesso faremo un um, lavoro sulla nostra voce. Siamo costretti a casa e ci dobbiamo un po' adeguare alla situazione e quindi adesso andiamo a fare quella cosa che fondamentalmente ci fa permette di parlare, cantare, ovvero respirare. Adesso faremo qualche esercizio insieme per capire come respirare in maniera serena, prendendo un buon fiato ma soprattutto caricandoci di energia. In questi giorni siamo lì, piazzati sul divano, a volte siamo un po' stanchi, un po' annoi, non possiamo uscire, però magari mettiamoci vicino a una finestra, apriamo la finestra, l'aria in questi giorni si è ripulita e quindi cosa facciamo? Respiriamo. Allora, possiamo metterci bene piantati sui nostri piedi, e iniziare a sentire un buon profumo, il profumo della primavera che c'è nell'aria. Cogliamo un fiore nel prato, ne sentiamo il profumo e poi lasciamo andare via il nostro fiore. Ok, lo facciamo insieme? Allora, colgo un fiore e poi lo lascio andare. A piene mani, di nuovo, adesso che abbiamo respirato con calma possiamo farlo sempre quando noi ci prepariamo a cantare, anche pensando di muovere il collo e rilassare bene bene i muscoli del collo. E intanto facciamo l'esercizio della campana. In questo modo la nostra gola si apre, le nostre corde vibrano felici e noi sentiamo che stiamo bene. Allora, facciamolo, magari muovendo anche il collo ok e adesso riscaldiamo un po' tutto il nostro corpo in questo modo dandoci delle piccole sberlotte in modo da sentire bene la circolazione che si attiva inspiro ed espiro butto fuori tutto quello che non mi piace pensieri cattivi um, scocciature le prendiamo e le buttiamo fuori così come farebbe una stregaccia cattiva con la lingua fuori eh? sono l'unica maestra o un l'unica persona grande a cui potete fare la linguaccia e non mi offendo anzi sono contentissima perché in questo modo le vostre corde vocali si puliranno eh? Ricominciamo? Oh, adesso che sono bello caldo e bello rilassato, faccio una piccola sirena in questo modo. Allora, proviamo a imitare la sirena. Con la R. e adesso un pernacchione grazie per avermi seguito fin qui